benvenuti su questo nuovo video. Prima di mostrarvi gli strumenti che uso quando vado in indagine, volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno guardato il video dell'indagine di Monbello e subito dopo mi hanno scritto, mi hanno detto brava Terry, parapì, parapì, parapà, parapà! e... Poi... <ride> no, niente, volevo ringraziarle perché oltre a farmi complimenti mi hanno anche dato dei consigli, no? Dicendomi tutto bello, tutto emozionante, mi hai fatto veramente paura. Poi, però, la luce, la luce non si vede, ti si vede solo te, ti si vede solo te. Dietro, poca roba! E allora ho detto: va bene, cosa faccio? Cosa fa la Terry? Compra un farone. Quindi, la prossima volta che andrò in indagine, ragazzi, sarà giorno, <ride> illuminerò giorno e niente, quindi grazie e continuate, continuate comunque a darmi dei consigli anche perché è la prima volta io che uso videocamere per registrarmi, li ho sempre usati in, in indagine ma mai avrei pensato di aprire un canale e poter far vedere a, a tutti quello che faccio quindi le riprese sono un attimino diverse, nel senso che devi stare attenta a farle bene, no? Prima magari usavo la telecamera perché comunque veniva così. Adesso magari sto un pochino più attenta alle angolature, se si vede bene, il microfono funziona, se mi si sente e tutto quanto. Quindi, grazie, continuate a scrivermi, continuate a seguirmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettete like ai, ai video. Poi, niente, detto questo, si sa, sono un'appassionata del, del paranormale, di tutto quello che è misterioso, di tutto quello che può essere un'incognita e l'altra sera stavo parlando con una mia amica e è andato un po' sul discorso del eh, deep web e dark web, non so se lo conoscete comunque brevemente vi spiego Allora, dovete immaginare eh, che quello che noi conosciamo del web sono i social network, no? Beh, pensate che questa è solo la minima parte di quello che può essere il web. Il Deep Web è il web sommerso, sono tutti quei siti non indicizzati dai soliti motori di ricerca. Lì si possono trovare pagine web a contenuto dinamico, siti aziendali, privati e comunque tutte quelle informazioni a cui a noi non è, non è concesso accedervi. Uh, al di sotto del Deep Web c'è il Dark Web. Il dark Web è uh, il sottoinsieme uh, del Deep Web. Solitamente è irraggiungibile tramite una connessione internet normale. Per potervi accedere, c'è bisogno di un software apposito e comunque vi sconsiglio di andarci. Il dark web è illegale. Illegale perché? Perché all'interno del dark web Um, ci sono tutte quelle attività illecite si vende droga si vendono armi e una parte praticamente bruttissima del web ma sul dark web quello che mi, mi interessava particolarmente è che c'è anche una parte dedicata alle vendite mm, è strana la cosa nel senso che vendono questi mystery box Ok, e tu non sai quale sia contenuto all'interno, tu lo compri, te lo fai arrivare a casa e, boh, chissà, io lo so. Allora, io ne parlavo con la mia amica l'altra sera e dicevo, mmm, che devo fare? <ride> Cosa devo fare? Ci devo rischiare? No, anche perché comunque è pericoloso. Se ci si riesce ad accedere, punto primo, e se riesci e ci, ci resti e ci clicchi, eh, consideratevi... <ride> arrestati alla grande subito si rischia fai scattare subito i campanelli d'allarme a agenti federali di tutto il mondo praticamente quindi non so cosa fare ci penserò al massimo se me la faccio arrivare eh, la aprirò con voi faremo un video, un video posta un'altra cosa vi volevo dire non vi perdete lo speciale di Natale anche perché alcuni di voi me l'hanno chiesto volevo farlo più avanti però visto che me l'avete chiesto ormai ci siamo balliamo lo metterò sotto forma di, un, di, di esperimento, quindi vediamo cosa succede. Poi... Ok, finito, non vi annoio più. Vi faccio vedere gli strumenti che uh, uso io di solito nelle indagini. Faccio una premessa. Come si manifestano le entità? Allora, le entità o energie, fantasmi, come li volete chiamare voi, interagiscono in che modo? Principalmente sono due, le variazioni di campo elettromagnetico e le variazioni di temperatura. Ovvio che quando si va in indagine eh, il luogo deve essere privo di contaminazioni, quindi deve essere privo, prima di tutto, di corrente elettrica. Partendo da questa base, si può dire che eh, se all'interno di un luogo in cui non vi è contaminazione ambientale, con gli strumenti rilevo un'anomalia, nel campo elettromagnetico e nel campo termico, posso dire che sta avvenendo un qualcosa di paranormale, paranormale perché non si può dare una spiegazione logica a quel fenomeno. Partiamo subito con lo strumento che la stra maggioranza di voi conosce benissimo, il K2. Lo sì. Il K2 rileva anomalie nel campo elettromagnetico. Quindi, come vi dicevo, se io accendessi questo strumento e lo accosterei a un forno a microonde, facciamo un esempio, queste lucine impazzirebbero, si illuminerebbero fino al rosso. Adesso non si illumina, vero? Anche perché sono a casa? Ops! Ecco, comunque, se io accendessi questo strumento al, vicino al forno, e vabbè, Vicino al forno microonde, le lucine arriverebbero fino al rosso. Lo spengo? Sì, lo spengo. Sì. Quindi, se io uso questo strumento dove non c'è corrente elettrica e queste lucine mi si accendono, è ovvio che c'è un qualcosa di inspiegabile. Quindi, per me, vale come fenomeno paranormale. Un altro strumento che io uso come appoggio al K2 è il mail meter. Questo qua oltre a rilevare anomalie nel campo elettromagnetico ti dà anche la temperatura termica. Quindi se io vado sempre in un luogo dove non c'è contaminazione ambientale Poi... e ho un'anomalia nel campo elettromagnetico e in concomitanza ho un'anomalia nel campo termico, ancora di più vado ad avvalere la tesi che stia capitando qualcosa di strano, qualcosa che non so spiegarmi. E allora vi faccio vedere. Lo 00 sta a indicare il valore del campo elettromagnetico, mentre i numerini più piccoli sotto sono la temperatura Poi, io uso un registratore vocale molto sensibile. Perché molto sensibile? <ride> Perché il mio orecchio, <ride> in base alla mia età, alcuni suoni non li capta. Si può dire a orecchio nudo? Poi, a orecchio nudo non li capto. Invece questo registratore è capace, è capace di registrare anche quello che io non sento a orecchio nudo. E, e niente, questa è la sua funzione, ah no, ti spiego perché sono propensa a utilizzare sempre il registratore vocale sensibile quando uso il ghost box perché comunque ci sono frequenze che noi non capiamo ma questo non perché io sono vecchia dovete sapere che eh, noi esseri umani sentiamo solo determinate frequenze dovete immaginare che con l'avanzare dell'età <ride> questo è un problema un po' di tutti, ok, ci arriveremo con gli anni, perché sono ancora giovincella, poi, <ride> vabbè a parte gli scherzi, con l'avanzare dell'età, questo spettro mm, uditivo, chiamiamolo così, me le sto inventando, eh, le parole tecniche io non le so, quindi ve lo dico com'è, il nostro spettro uditivo con l'avanzare dell'età si ristringe, quindi sentiremo sempre meno frequenze. E allora io cosa faccio? Insieme al Ghost Box uso il famoso registratore vocale <ride> per gli anziani come me. Ma ora passiamo alla parte interessante, allo strumento che più mh, mi affascina. Perché è quello un pochino più angosciante. Sì, angosciante. Perché si dice che... Le entità, energie, fantasmi, eccetera, eccetera, usano questo strumento, lo manipolano per poter comunicare con noi. Questo strumento altro non è che una radiolina dotata di una cassa amplificata che scansiona eh, tantissimi canali. Questo in realtà si chiama PSB7 Spirit Box, ha delle funzioni la funzione di scelta dei millisecondi. Più alti sono i millisecondi e meno tempo ci metterà a cambiare il canale e viceversa. In più ha una funzione di reverse, quindi posso far scansionare i canali sia in avanti che indietro. Questo è per rendere difficile un po' la cosa, nel senso io l'accendo, la metto reverse, imposto i millisecondi che voglio e faccio partire lo strumento. Da qui con una funzionalità reverse è davvero difficile che da questo strumento ne esca una parola di senso compiuto o addirittura una frase di senso compiuto. Adesso lo accendo e ve lo faccio sentire. Eh, non so se potete vedere. La di canale all'indietro. Non c'è nessuno, vero qua? Anche perché mi metterebbe un po' di ansia questa cosa. Cioè, io vado da sola, di notte, al freddo, in luoghi abbandonati, quando potrei bellissimamente star seduta a casa mia? No. No. Ok, lo spengo. Questo è quanto. Questi sono gli strumenti che più si usano. In... E eh, vabbè. Wow. No, ma così è più bello. Ma io cosa ho comprato a fare? Scrivo sto strumento. Mm.